Il primo talk di oggi, eh, il primo lighting talk, lo speaker è Dennis Plotner che è attivo su Wordpress.org dal 2010, quindi ha una piccola esperienza con Wordpress eh, c'è un suo plugin dal 2012 su Wordpress.org per uh, gestire i multisite di Wordpress uh, come se fossero dei siti multilingua e oggi ci parlerà di uh, praticamente la transizione dai multisite ai multi-network che è un argomento a cui tiene molto, quindi facciamo un bel applauso a Dennis. Grazie. Allora, un po' di tempo fa mi sono incuriosito perché uh, ho sentito dei multi-network um, e quindi um, ho fatto un po' di ricerca esplorativa, cercando un po' di, di capire come, come si può usare un feature di questo tipo. E... Però magari prima che um, comincio con i multi-networks, parliamo un attimo di uh, multi-site. Perché magari qualcuno potrebbe essere anche. Uh, potrebbe non sapere che cos'è un multi-site. E quindi, uh, un multi-site è già per sé interessante perché uh, una installazione può essere il container per tanti siti. Là ci siamo. E, um, Abbiamo anche diversi livelli, come possiamo accedere ai siti, uh, siti, ci sono gli admin per i siti, ci sono gli admin per questo network che si crea. E, um, e per sé, diciamo, una cosa molto interessante perché comunque c'è già meno overhead di uh, manutenzione, eccetera. E, um, ci sono due tipi di uh, multisite. Abbiamo uh, la possibilità di già di creare un multisite con uh, vari sottodomini o con, i so so con le sottocartelle e uh, c'è sempre il Google Assistant <ride> <ride> e, um, e questa è una decisione che comunque la, la possiamo trovare prima di, uh, di installare il multisite e um, poi pensiamo ai gusti magari che ci sono o alle uh, necessità si, uh, si decide per una o l'altra. C'è una. In, uh, in questa fase quando si decide c'è un problema del, uh, che si deve, ti devi comunque chiedere se um, uh, vuoi fare questa installazione e magari c'è una vecchia installazione, um, c'è il problema che WordPress non ti permette di fare una uh, installazione con i sottodirectory se ti uh, piacciono questi. Io penso che comunque in ogni caso l'una o l'altra è un caso di uso per, uh, per l'installazione multi, uh, in multilingue. No? Se tu vedi uh, i sottodomini, che è una cosa che già viene gestita abbastanza bene: puoi creare i sottodomini che, uh, che possono rispondere a un, una lingua, ma anche le cartelle, e vuoi passare già tutto a bordo: che tu puoi cambiare la lingua per ogni uh, sottosito e, um, gestire molto bene um, questo tipo di installazione e anche che um, prima di, uh, della 4.5, adesso siamo alla 6.3 praticamente, o 6.2, uh, si doveva installare un, un plugin per la gestione dei, uh, dei sottodomini, ma questa cosa non uh, ci serve più praticamente, che avevamo un feature nativo e il problema che uh, dovevo affrontare io è che ai clienti questa, questo tipo di installazione non piace tanto lo tendono ai, uh, alle sottocatelle e quindi col multisite poi a un certo punto non posso più gestire tanti clienti in una installazione devo creare ad hoc vari multisite con, uh, con le sottocatelle e questo uh, diventa un po a un certo punto un problema perché ho una marea di multisite la devo tutta gestire, e sono in una situ situazione come prima quando avevo il single install, e uh, oh, l'overhead e probabilmente anche il costo di tutto ciò. Pensiamo a um, sì, installazioni di oggi sul cloud, Kubernetes, con vari pod, o una, una cosa che non può scalare con 200 siti magari, che hanno 5 pod, ci sarà un costo um, assurdo a un certo punto. Quindi a questo punto ci siamo uh, chiesti che allora un, uh, un network, quindi creare la stessa situazione come prima in una installazione ancora possibile? È possibile, però vediamo com come dobbiamo fare questa cosa. Prima dobbiamo capire che Wordpress ha già questa cosa a bordo, non è una cosa che dobbiamo forzare e uh, reinventare. Se guardiamo la, una tabella che è la um, WP Blocks che uh, viene creata quando facciamo il setup di un multisite, c'è cioè questa tabella che ha un, uh, un block ID e un site ID. I nomi sono un po' mh, storicamente un po' strani perché comunque il block ID sarebbe il sito e il site ID è il network. E quando noi uh, guardiamo, dopo che abbiamo creato vari siti, guardiamo questa tabella, vediamo che il site ID cambia mai, è sempre lo stesso uno spesso. No. Però vediamo che c'è una cosa che ci può aiutare a um, raggiungere questo, uh, questo obiettivo, però non è una, un magic spell che ci serve, ma un plugin che possiamo installare, che sarebbe VP uh, Multi Network, che è molto interessante, che um, direi anche di dovete provare a fare una installazione di questo tipo. Il plugin eh, ha ancora pochissime installazioni, tipo 100 o più qualcosa, per però è scritto da, da persone che sono abbastanza ehm, nota nella, nella community. Felix Arns, Ryan McHugh, eccetera, che comunque eh, c'è qualità, diciamo così. No? Una volta installato questo plugin abbiamo automaticamente una, una nuova dashboard che è My Networks, o la, con la traduzione che dipende un po' dal, nostro, dal vostro setup. Come si può vedere qua, che questi sono i miei siti. So, un network per i siti tecnici, un altro per un po' di cose fitness, una cosa per la documentazione del uh, multisite language switcher. Se sì, andiamo in una di, di questi uh, network, vediamo un'altra view che si chiama Edit eh, Network, e là si vede già un po' come, quanto è potente questo plugin, che eh, possiamo creare eh, altri siti nel nostro network, li possiamo spostare da un network a un altro, che è molto interessante. Il, ehm, la cosa sorprendente, a un certo momento, quando tu entri nella view del uh, My Sites, che vedi normalmente nel, uh, nel multi-site, tu vedi solo eh, i siti di questa, di questa rete, non, non gli altri. Hai comunque sempre accesso sopra nel bar. Quando vai sopra con il mouse, c'è cioè tutti i siti che sono i tuoi, ma hai, uh, hai questa visuale un po' uh, separata. Quello che è anche interessante è se quando fai un'attivazione um, di un plugin nella rete, è proprio quella la rete, non nelle altre reti. Questo è un terzo livello di come attivare plugin e avere magari tutti i plugin installati, ma a vari livelli attivati. Quello trovo molto interessante. Una, un particolare di tutto uh, questo è che ogni sito, abbiamo visto prima nella tabella di uh, WP Blocks, che questa colonna Block ID è unica, quindi i numeri vanno avanti. Anche se tu domani decidi che uh, non vuoi più avere questo plugin per, per, per le reti, potresti tornare a un multisite, anche se magari con qualche configurazione avresti problemi, però in grande linea eh, è sempre compatibile con, eh, col mondo WordPress, che vuol dire anche i plugin che eh, lavorano bene con i eh, multisite possono sempre funzionare bene. Allora, ho parlato prima di, um, del domain mapping e magari qualcuno di voi se usa il, eh, sempre il domain mapper che um, qualcuno fa, anche se teoricamente eh, già da un paio di, di anni, il release eh, non, non è più compatibile, dice almeno, però fa il suo lavoro per tanti. Eh, io il traffico di, o diciamo, la configurazione di tutto ciò, io m, lo metto in Cloudflare per esempio, io là decido quale subhost fa un redirect su, su un altro, quale eh, traffico eh, viene mandato a un altro dominio o forzata anche l'https eccetera eccetera che queste sono cose che per me succedono a livello dns non più nel sito wordpress perché il traffico che arriva al sito deve essere per questo dominio per me quindi vedo anche non più un utilizzo per, per il domain map e là ci siamo alla fine Grazie Dennis. Dovrebbe funzionare che, perché sicuramente non ho detto tutto quello che ho scritto. Sì. C'è l'articolo eh, su tutto ciò con un paio di slide o oh, le grafiche eh, che ho messo dentro quella, in quella presentazione. Ok. Bene. Sul multinetwork si può fare su domini diversi? Sì, sì, okay. perché, um, teniamo un attimo indietro a questo, tu vedi che uh, questi sono già domini, praticamente ogni network ha il suo dominio, no? e quando tu entri tu vedi che il, uh, il sito primario in, in questo network può avere slash o una qualsiasi cartella, e tutti gli altri possono avere poi, nel setup come l'ho fatto io, ehm, avere le sottocartelle. La vedevo un po' il senso. Potresti andare avanti con i sottodomini e creare vari network, però non vedo proprio il, quanto è utile questa cosa. Però, visto che possiamo anche creare network admin che hanno magari accesso a un, un subset di domini, perché no? Potrebbe essere anche una cosa interessante per un puro domain setup. Se avete altre domande comunque le trovate in giro potete farglielo fuori che adesso siamo abbastanza compatti con, con i tempi. Ok. Grazie Dennis. <applausi>